Ok, durante l'intervallo Marco ehm, ci ha fatto una domanda eh, chiedendo se era possibile eh, utilizzare eh, diciamo, il sorted anche nell'iterazione per items, quindi per, per tuple. Eh, la risposta è sì. Se vado a prendere l'esempio che ho fatto, avete visto che eh, voti.items da una lista di tuple. No? Eh, una lista di tuple può essere... Ordinata, sorted, così eh, questo, questo sorted lavora sulla lista, quindi eh, ordina gli elementi della lista quando gli elementi della lista sono tuple. Eh, il criterio di ordinamento è che cosa fa? Va prima a confrontare il primo elemento di ciascuna tupla e li ordina sulla base del valore del primo elemento, se poi capitasse che il primo elemento di due tuple diverse della stessa lista fosse uguale, allora andrebbe a vedere il secondo elemento e le confronterebbe sulla base del secondo elemento. In questo caso non può mai capitare perché il primo elemento sono chiavi e quindi sono uniche per definizioni. Quindi in questo caso eh, se uno vuole usare l'iterazione per item, quindi con chiave e valore, ma farla contemporaneamente in modo ordinato, può tranquillamente usare un ciclo for in sorted di voti.items. Quindi mette insieme, diciamo così, sia il sort del, del, del dizionario sia gli item del dizionario e funziona tranquillamente insieme. Ok, chiuso la parentesi. Eh, vediamo invece questo che avevo citato prima, che forse è l'uso più, più frequente dei, dei dizionari, come contenitore di dati, come record di dati. Eh, noi spesso dobbiamo rappresentare dei dati che sono dati strutturati. cioè Ad esempio qua ci sono i dati di una persona no? e questa persona ha un cognome, un nome, una data di nascita, un luogo di nascita e una professione ad esempio. E se dobbiamo nel nostro programma eh, rappresentare tante persone di questo tipo, ciascuna persona in realtà avrà gli stessi 5 campi. Ogni persona avrà un nome, ogni persona avrà un cognome, ogni persona avrà un una, una, una data di nascita, un luogo di nascita e una professione. Eh, tra l'altro eh, teniamo presente che nessuno di questi campi è univoco. Nessuno di questi campi può essere usato come, come chiave. No? Perché di join possono essere tanti, di do, potrebbe, di come cognome possono essere tanti, persone nate nel 1971 anche e così via. Allora... Come facciamo a, a memorizzare dei dati di questo genere, a gestire i dati di questo genere? Immaginiamo di avere una lista di persone di, per ciascuna delle quali ci servono queste cinque informazioni. Allora, un modo potrebbe essere quello di usare una lista di liste. Una lista di liste, ops, come ho scritto male, potrebbe essere una lista in cui metto? Come primo elemento, una lista che contiene i dati di John Doe, virgola, Do, virgola 1971, eh, virgola, nato a New York, eh, virgola studente. No, qui a semplicemente i dati. Questa è la prima persona, virgola, se avessi una seconda persona, eh, che si chiama Frank qualche cosa, K. 1980, eh, nato a Washington eh, e lui è un professionista. Poi una terza persona che si chiama Mary L. Lambert, la, quella della pecorella, che nel 1945 è eh, nata in UK e professione singer, no? cantante e così via potrei costruirmi una struttura di dati di questo genere e è in grado benissimo di memorizzare tutti i dati che mi servono poi eh, ovviamente quando voglio sapere la data di nascita di una persona quindi diciamo così dati uguale no? chiamiamo dati questa lista questa struttura dati quindi io potrò fare che ne so dati di Due, e questo mi dà tutti i dati di, eh, F, di ml, di ML no? la, seconda, la terza riga della tabella. Se io facessi dati di 2, 2, eh, mi darebbe la data di nascita, 1945 di ml. Allora, mentre il primo indice ha, ha un senso logico, perché è il primo, il secondo, il terzo, il quarto eh, personaggio, il secondo indice è un pochino più difficile da gestire perché devo ricordarmi che lo 0 è il cognome, anzi il nome, 1 è il nome, 2 è la data di nascita, 3 è il luogo di nascita e 4 è la professione. E questo è un mapping che so solo io. E quindi a livello di codice, eh, quando uno legge due deve ricordarsi, ma il due che cosa rappresenta già? La data di nascita o il luogo di nascita? Ok? Però si può fare. L'altro modo di farlo è avere varie liste. Quindi una lista di nomi, ad esempio, che contiene il nome del primo elemento, J, il nome del secondo elemento, F, il nome del terzo elemento M, questa cosa ne abbiamo solo tre, una lista di cognomi che contiene il cognome del primo elemento D, il cognome del secondo elemento K, il cognome del terzo elemento L, una lista di anni di nascita che conterrà 1971, virgola, 1980, virgola, 1945, eh, i luoghi di nascita, luogo, luoghi, che saranno lista che contiene New York, virgola, Washington, virgola, UK, e la professione che sarà S, virgola, P, virgola, eh, S, di nuovo, ad esempio. In questo caso, anche qui abbiamo rappresentato gli stessi dati, tutti i dati, in un modo diverso. Eh, abbiamo più liste e ciascuna lista si occupa di un attributo di questa persona. Un attributo può essere il nome, un altro attributo può essere il cognome, un altro attributo può essere la data di nascita. Sono vettori che sono, dal punto di vista del linguaggio, separati, indipendenti. Noi però li dobbiamo pensare... Ops, ho cancellato tutto, mi sa che l'ho perso si è perso, eh, scusate, eh, ho toccato la cosa sbagliata e la notazione si è persa. li, li dobbiamo le, le riscrivo semplicemente così, mm? li dobbiamo pensare come vettori in un certo senso paralleli, no? nel senso che se abbiamo il nome e il cognome eh, di un certo signore, eh, il nome dovrà essere nella posizione che ne so 3 il cognome corrispondente sarà nella posizione sempre 3 del secondo vettore e l'anno di nascita sarà sempre nella posizione 3 del, secondo, del terzo del vettore che si chiama anno, il luogo di nascita sarà nella posizione di indice 3 del luogo di nascita e così via. E ovviamente anche per la eh, professione. Quindi siamo noi che dovremmo fare attenzione di elaborare in parallelo, Io, così, è un nome che non è stabilito, ma lo chiamo vettori paralleli, quando capita così, se no ho delle liste parallele che devono avere tutte le stesse lunghezza e deve essere sicuro che nel prima, nella cella di G0 di tutte queste liste ci siano le informazioni relative alla stessa persona. Quindi questo taglio verticale che si fa è nella mente del programmatore che sa che queste liste sono da leggere in questo senso, prendendo gli elementi di pari indice delle varie liste. Se qua mi sbaglio, cancello un elemento da una lista e non lo cancello da tutte le altre corrispondenti, chiaramente si disallineano i dati. Quindi sia nel primo caso, lista di liste, il programmatore doveva avere in mente le colonne, e questo chiaramente non è diciamo, automatico, e poi deve essere sicuro che tutte le liste sono gli stessi elementi. In questo modo stiamo vedendo gli stessi dati ma girati, diciamo così, di 90 gradi, in un certo senso, e quindi anziché per persona li memorizziamo per tipo di informazione, però anche qua è il programmatore stesso che deve eh, fare attenzione nel gestire queste, queste informazioni. Ok? Ci so, eh, questa è ad esempio la struttura che vi ho visto utilizzare in molti negli esercizi del, dello scorso laboratorio, no? quell'esercizio là dove c'erano persone e, e, e spese nel, nel ristorante. Funziona, non, non c'è problema. Eh, in realtà ci sono altre possibilità, uno potrebbe creare una lista di tuple. un'altra tupla e così via che esattamente sarebbe come la lista di liste con la differenza che le tuple poi non le posso modificare mentre le liste sì ma eh, diciamo, sono, sono, sono dettagli alla fine però per accedere al secondo campo della terza, della terza tupla devo ricordarmi cosa c'è nel secondo campo se lì c'è il nome, se il cognome o c'è la data i eh, record ci permettono di risolvere questo problema di rappresentazione di dati strutturati, cioè con più campi che hanno significati diversi, ma uniformi, cioè tante persone hanno tutti gli stessi dati, ci permettono di memorizzarli in un modo più comodo, con, rappresentando ciascuna persona attraverso un dizionario. Un dizionario che contenga come chiavi, e la singola persona, il John Doe di prima, lo rappresentiamo non più come una lista, come era in questa slide, ma come un dizionario in cui le chiavi eh, sono eh, il significato del campo, sono gli attributi e ovviamente i valori saranno il valore che ha quel persona specifica relativamente a quell'attributo. Quindi ad esempio un, si possono chiamare nome, cognome, data di nascita, città e professione, le chiavi del dizionario. E i valori sono i valori associati a questo John Doe per questi cinque attributi. Alla fine ho memorizzato questi cinque dati così come li avevo memorizzati nella lista. La differenza è che eh, nella lista io potevo accedere ai dati per indice. Questa lista quasi mai l'avrei iterata con un range perché il significato del campo 0, dell'1 e del 2 sono diversi, quindi che senso avrebbe iterare in un ciclo? Avrei comunque sempre pescato, mi serve il campo 2 adesso perché mi serve la data, mi serve il campo 4 perché mi serve la professione e quindi devo sempre ricordarmi mentalmente questo mapping se io rappresento gli stessi dati non come lista ma come dizionario ottengo gli stessi dati ma in un modo più facilmente accessibile più, facilmente, più facile da ricordare quando voglio il, il dato di nascita scriverò people eh, di 3 la terza persona che ho la quarta persona che ho memorizzato. Data di nascita è birth date Questo ipotizza che io metta le varie persone in una lista, vediamo le parentesi quadre qua, e quindi man mano che leggo informazioni su una persona le appendo a una lista e ciascun elemento di questa lista è un dizionario, quindi che ha i campi parlanti, cioè i singoli attributi hanno un nome. Quindi è molto più chiaro e leggibile dire ok adesso mi serve la data di nascita di questa persona piuttosto che non dire mi serve il campo 2 e vattene a ricordare che cos'è il campo 2. Allora in questo caso abbiamo una lista di dizionari. La lista può contenere un numero arbitrario di elementi, ciascun elemento è un dizionario, questo dizionario descrive una persona, un oggetto, un'entità. E la cosa particolare è che tutti questi dizionari avranno tutte le stesse chiavi. Perché se la persona 1, John Doe ha un nome, un cognome, un dato di nascita, anche la persona 2 avrà nome, cognome e data di nascita e anche la persona 3 avrà nome, cognome e data di nascita. Quindi sono tutti dizionari in cui le chiavi non rappresentano i dati, ma rappresentano il nome degli attributi con cui vogliamo rappresentare tali dati. E come tali sono uguali per tutti. Rappresentano la struttura che vogliamo dare ai dati. Prima ho usato due aggettivi, dati strutturati uniformi. Strutturati perché ogni dato, ogni persona ha una sua struttura interna, ha dei campi dei sottocampi. Uniformi perché tutte le varie persone sono rappresentate tutte nello stesso modo. Questo è un modo di rappresentazione molto utilizzato quando dobbiamo elaborare delle tabelle di dati. Uh, immaginiamo di avere un file che contenga uh, dei dati uno per riga qui c'è un esempio uh, in cui si immagina di avere un file che contenga qui usiamo il termine generale record perché prima parlavamo di persone ma magari non sono persone, sono città magari non sono città sono... allora il termine record significa un dato unico, strutturato però su più campi ok um, allora, se immaginiamo di avere un file no? in cui ci siano dice, nazione e popolazione separate da due punti, quindi potrebbe esserci qualcosa tipo Italia, due punti, 60 milioni, metto il numero così circa, e, e poi non so, potrebbe esserci Francia, due punti, che ne so, cioè facciamo finta che siano 50, non so se sono un pochino di più o un pochino meno di noi, e così via. Un file strutturato con dei campi delimitati. No? Qui noi già sappiamo come gestire questo. Noi possiamo leggere dal file una riga, splittare questa riga su due punti e questo mi dà una lista. Questo split mi dà una lista in cui il primo campo in questo caso sarà Italia e il cui secondo campo sarà 60 milioni. Noi però, eh, anziché memorizzare questa lista così com'è, e quindi ricordarci che Italia, beh, il nome della nazione è nella posizione 0 e il, nome della, il numero della popolazione è nella posizione 1, creo un dizionario che ha due chiavi, la prima la chiamo country, la seconda la chiamo popolazione. E nella country ovviamente ci metterò eh, il nome della nazione e nella popolazione ci metterò ovviamente... La, uh, il valore numerico della popolazione convertito in intero quindi questi campi di 0 e campi di 1 che costituivano questa mia lista filze li ho memorizzati dandogli un nome questo estrae un singolo record immaginate questo dentro un loop che iteri fino alla fine del file creerà ogni volta tanti record ogni record è rappresentato da un dizionario questo dizionario contiene due campi, due attributi, campi attributi li diciamo come sinonimi, ehm, la cui chiave sono sempre la stessa, country, sempre le stesse due, country population, e i cui valori ovviamente dipendono dal contenuto del file. Quindi in qualche modo i nomi degli attributi è come se fossero i nomi delle colonne. Okay? È come se io dicessi la prima colonna qua si chiama country, la seconda colonna qua si chiama uh, Population. E poi il file è strutturato a tanti dati. Io man mano che leggo il file vado a spacchettare i dati e li memorizzo ciascuno dietro all'attributo corrispondente usato come chiave del di dizionario. Questo è il modo standard di leggere i dati strutturati da un file. Ehm... E poi ovviamente una volta che ho questi record, li potrò usare andando a leggere appunto da questo record la, la, il nome della, della nazione, la popolazione, eccetera, eccetera, o tendenzialmente andare a aggiungere tutti i record dentro una lista, così mi memorizzo eh, tutti i dati che hanno contenuti nel file. Mm? Ehm... Vediamo un esercizio no, che usa questo, che è, se vi ricordate, l'esercizio che avevamo, ricostruiamo la versione dell'esercizio che avevamo fatto la prima lezione del corso in assoluto. No? Come esempio, eh, no, questo qua non funziona mica bene, scusate, perché non ha le virgole. Non so se il file giusto, eh? scusate un attimo. Vai, facciamo, ripartiamo da capo. Cioè, ricordate che la prima lezione... Ehm, allora, ma, scusate, nel frattempo rispondo alla domanda di, di, di Marco. Se nella lista i nomi di dizionari sono gli stessi, cioè i nomi dei campi, delle, delle chiavi del di dizionario sono sempre gli stessi, dal primo all'ultimo elemento. Tutti gli elementi si chiamano allo stesso modo. Allora facciamo l'esercizio che eh, appunto se ci ricordiamo eh, abbiamo visto la, la prima, la variabile dizionario è un, in questo caso è una sola lista, una variabile lista okay? che contiene tanti elementi, ciascun elemento della lista è a sua volta un dizionario, ma lo vediamo subito con un esempio. Allora ci eravamo fatti all'inizio dell'anno la domanda qual era la persona, cioè il nome più frequente no, all'interno degli studenti. Eh, ci abbiamo ragionato un po' e poi eh, abbiamo visto il risultato. Adesso abbiamo tutti gli elementi no, per poterlo eh, verificare. Quindi io posso, dal portale della didattica, estrarre l'elenco delle persone e prendiamo questo file e vediamo di elaborarlo. E quindi vediamo come leggerlo, memorizzarlo e estrarre le informazioni che ci servono. In questo caso c'è un'esportazione in formato csv del file, lo salviamo dove ho il progetto, eh, qua. Ok, vado a sostituire il file di prima che probabilmente non era a posto. Ok, e... Questo è il file che ho scaricato in tempo reale, siete tutti i testimoni dal portale della didattica, non è una cosa che mi sono preparato. Okay? Questo è il file che contiene le informazioni sugli iscritti al mio corso. Voi qui siete qua in mezzo, ok? ciascuno di voi è da qualche parte qua in mezzo. Il formato di questo file qual è? È un formato csv, comma separated variables, quindi ci sono tante variabili, la matricola, il cognome, il nome, l'indirizzo di mail il codice del corso con i crediti, il corso di laurea di iscrizione, la frequenza e un po' di altre informazioni, l'anno in cui avete messo il corso nel carico didattico e cose di questo genere. No? Eh, poi qui c'è scritto attivo, altre volte ci sarebbe scritto superato, se invece qualcuno avesse già superato l'esame. Okay? La prima riga contiene le spiegazioni, matricola, virgola cognome, virgola nome, virgola email, virgola codice crediti virgola eh, corso di studi studente eccetera eccetera questi campi sono separati da virgola e quindi questo file per essere letto dovrà essere splittato sul carattere virgola ok ehm, non il carattere virgola per fortuna non compare da nessun'altra parte all'interno dei file cioè è vietato che la virgola faccia parte del nome o faccia parte dell'indirizzo di mail e quindi non ci sono grosse difficoltà, grosse complessità allora noi cosa vogliamo fare? vogliamo innanzitutto leggerci questi, questi dati innanzitutto i dati che poi ci permette di fare delle, delle elaborazioni okay? quindi faccio un nuovo file eh, chiamiamolo elabora gli scritti. in cui, diciamo così, leggiamo l'elenco degli iscritti al corso dal file csv della segreteria, memorizzandoli come, come una lista di dizionari. Quindi ogni studente... Se siamo in. o se siete in. quanti sono. Eh, il, il file, era qua. Se siete in 348, perché le righe del file sono 349, ma la prima è un'intestazione. Eh, avrò una lista con 348 elementi, ciascun elemento, ciascun elemento sarà un dizionario. Un dizionario che contiene i dati di quello studente specifico. Ok? Quindi ciascuno studente sarà rappresentato dai seguenti campi. Magari non ci servono tutti, ci serve solamente cognome, nome, matricola, email. Facciamo finta, okay? che ci servono questi quattro campi in quest'ordine. Gli altri non mi interessano. ipotesi okay? eh, e quindi non è detto non sono obbligato a estrarli tutti a memorizzarli tutti, memorizzo solamente quelli che mi servono allora come, come posso leggere un file di questo genere allora ci facciamo la nostra funzione leggi file che riceve come parametro il nome del file f aprirà il file e cercherà di costruire il dizionario. Quindi il dizionario, chiamiamolo studenti, la lista di dizionari. Quindi è una lista. Quindi la inizializzo come una lista vuota. Adesso questa lista contiene zero studenti. Ogni volta che leggerò una riga del file, costruirò un dizionario che aggiungerò all'interno di questa lista. Uh, quindi apro il file, uh, file uguale open, nome file in lettura, except, error, due punti. Possibile. aprire il file e restituisco la lista vuota se non riesco a aprire il file faccio finta di avere zero studenti restituisco la, la lista vuota altrimenti vado avanti e creo um, una, un, per ogni riga del file creo gli elementi okay? quindi avrò il mio line in file il solito ciclo che cicla sulle varie linee ogni linea devo dividere nei suoi campi quindi i campi sono line.rstrip togliamo la capo finale split sulla virgola quindi creiamo una lista che contiene le varie stringhe che corrispondono ai pezzettini della linea. Okay. E quindi abbiamo un record che rappresenta un singolo studente che possiamo costruire come dizionario con cognome. Come è il cognome? Il cognome lo estraggo dal campo numero 1 0 1 2 campo 1 quindi cognome arriva da campi di 1 poi avrò mi servirà il nome che mi arriva da campi di 2 se non sbaglio perché tutte le volte che ho questo 1 questo 2 devo Ogni volta andare a controllare nel file, no? Questo è rappresentativo di quanto sia scomodo lavorare con i numeri. Poi volevamo usare la matricola, abbiamo detto. Ok, la matricola è campo zero. Matricola, come chiave, è matricola è campi di zero. Ok? Attenzione che la matricola è un numero intero, allora la posso convertire in intero. Allora, qui ovviamente nel momento in cui estraggo i campi, prima di memorizzarli nella mia struttura dati, farò tutte le operazioni di pulizia che mi servono, per esempio la matricola è un intero, lo rappresento come intero, se ci fossero dei campi come diciamo, citava il vostro compagno sulla chat, che contengono questi spazi davanti e dietro, magari questi spazi li ripuliamo con uno strip, no? sinistra e destra. Eh perché ovviamente nelle stringhe ci sarebbe questa stringa che corrisponde a questo campo, contiene spazio, trattino spazio. Okay? Questo eh, lo possiamo fare, in questo caso non ci serve perché questi campi qui abbiamo scelto di non leggere, abbiamo, scelto solamente di... che abbiamo deciso che ci interessano solamente questi quattro campi per il momento. No? Ehm, quindi però in questo, nel momento in cui estraiamo il campo eh, per costruire il record, lo, lo ripuliamo lo mettiamo a posto e poi ci manca ancora l'email abbiamo detto email due punti sarà eh, campi di qual è l'email 0, 1, 2, 3 il campo di indice 3 questo è un dizionario che rappresenta uno studente poi questo studente lo aggiungo alla lista degli studenti. Append, record. E A questo punto quel dizionario viene inserito nella lista che avrà un elemento in più e poi posso passare quindi alla linea successiva del file. Se ho capito bene la domanda di Marco, eh, che ha fatto già un po' di tempo fa, è ma io sto riusando questa stessa variabile record più volte all'interno del ciclo? Non crea dei problemi? No, non crea dei problemi perché ogni volta sto creando un dizionario nuovo attenzione a questa parentesi quadra. Ricordate quando parlavamo delle liste e dicevamo guarda che tu quando scrivi list o quando apri una parentesi quadra stai creando una lista nuova. La stessa cosa succede con i dizionari. Qui io non sto riusando lo stesso dizionario che c'era nell'iterazione precedente con il rischio di avere più copie dello, dello stesso dato. Ogni volta sto creando un dizionario nuovo. Semplicemente una variabile d'appoggio che è sempre la stessa, ma viene letta, inizializzata qui, usata qui e al giro dopo viene riscritta con un nuovo valore. Ma lo vediamo in debug, adesso andiamo passo passo in debug ehm, per capire meglio cosa succede, ok? Alla fine, quindi alla fine di questo for, ho finito il file e nella lista studenti avrò tutto. Avrò tutti i record di tutti gli studenti e quindi posso tranquillamente restituire studenti al chiamante. Quindi questa funzione restituisce una bella struttura dati di 380, quante sono? 340 righe, ciascuna delle quali contiene elementi, non righe, e ciascuna delle quali contiene quattro capi. Ricordiamoci ovviamente di chiudere il file, file.close, prima di ritornare dalla funzione. Ok, proviamo a vederlo passo passo, ecco c'è ancora un dettaglio che è da sistemare, che la prima riga bisogna saltarla la prima riva non, non la dobbiamo leggere perché non contiene dati di uno studente vero e proprio anzi se non la saltassimo ci spara una bellissima eccezione qua quando cerchiamo di prendere matricola e convertirla in intero e allora in questo caso dobbiamo fare una prima un, una, una piccola modifica eh, con un flag ad esempio che no scusate dov'è il, il for sì subito prima del for Vabbè, il modo pulito è questo metto un flag eh, che si ricorda se è la prima riga se è la prima riga non fai nulla e metti prima falso False. altrimenti fai tutto quello che dovevamo fare prima quindi lui la, alla prima riga quando entra in questo for prima è true e quindi entra qui Mette prima a false, non fa nulla, quindi quella, però la linea l'ha letta, l'ha letta qua. Sa che la prima non fa nulla, questa parte viene saltata e torna su all for a leggere la seconda riga. La seconda riga prima sarà falso perché sulla prima riga l'avevo messo a falso e quindi farà la parte dell'else. Eh, questo è il modo più esplicito. L'altro modo, come dicono, eh, come dite voi sulla chat, Michele, Suavo, è eh, eh, faccio una redline a vuoto fuori dal, fuori dal ciclo. E' anche un altro modo di farlo, esattamente, eh, ottengo esattamente lo stesso risultato. Okay? Eh, in questo caso, col flag, se, se mi servisse potrei anche andare a leggere gli elementi della, della linea, ma non mi serve, in questo caso è equivalente. È un pochino più veloce con la redline all'inizio, magari ricordatevi di mettere un commento per ricordarvi cosa fa, perché altrimenti dopo un po' vi perdete. Ok, proviamo a vedere, come dicevo, in modalità debug, quindi usiamo una legge. Chiamiamo semplicemente la leggi file, eh, studenti, uguale legge file, di un file che si chiama. Con questo nome strano. Hm? Vediamo cosa fa. Mettiamo un breakpoint qua e lo eseguiamo in modalità debug passo passo no, qua. ok io ho messo un breakpoint alla prima riga della funzione qui non abbiamo ancora nessuna variabile no? quindi lo stiamo costruendo un po' per volta inizializzo una lista vuota quindi primo passaggio ho creato una lista con zero studenti Vabbè, poi apro il file sperando che tutto vada bene Ok, ha aperto il file. Sull'oggetto file non c'è nulla di, di utile, non, cioè, il contenuto del file sono tutte informazioni interne che usa lui per, eh, per gestirselo, quindi non, non c'è nulla da stampare. Se avete provato a stampare il file, vi stampa una cosa di questo genere, Textile of Wrapper, che è il nome dell'oggetto interno che usa per presentare il file. No? No, non ci serve. Ok, leggiamo la prima linea. In questo caso legge la prima linea che ovviamente line dove ce l'ho qua è la liga di intestazione. Questa line qua, matricola, cognome eccetera eccetera. Sarà la prima e quindi non fa nulla e torna su a, a leggere la seconda riga. Allora il lavoro inizia dalla seconda riga, chiaramente. Eh, questa riga è questa signora, Nunzia scarano. Eh, e la line è semplicemente una stringa. Questa stringa cancello il bar n finale e poi la divido sulle virgole per ottenere i vari campi. Ecco qua i campi sono questi. Campo 0 è la matricola, campo 1 è il cognome, campo 2 è il nome, campo 3 è l'email, eccetera, eccetera. No? Ci sono tutti i vari campi, in totale sono 16 campi da 0 a 15 corrispondenti ai valori di quella riga. Questo è il risultato della split. Poi eh, siamo arrivati qua e quindi stiamo costruendo il dizionario andando a estrarre i vari pezzettini, quindi campi di 1, lo vedo anche qua, è il cognome, poi campi di 2 e, e lo sognerò alla chiave cognome. Quindi quando eseguo questa istruzione che crea il dizionario, creo una nuova variabile, Uh, ah, Scusate, devo andare avanti una per una, creo una variabile record che ho qua sotto che è un dizionario. E questo dizionario contiene questi quattro campi: cognome, nome, matricola, email. Poi ha ah, la, la, la lunghezza del dizionario è il numero di elementi che contiene. In questo caso è 4, ovviamente. Quindi questa variabile record contiene i dati di questa persona. Questi dati con questa istruzione append la aggiungo alla lista di studenti che finora era vuota. Quindi quando eseguo questo append la lista di studenti a questo punto non è più vuota ma contiene un elemento che è questa prima persona. Fatto questo torno a leggere la riga successiva del file che conterrà Matteo Abate. Faccio le stesse operazioni quindi separo in campi, a questo punto la variabile campi conterrà i vari dati di Matteo Abate, costruisco il record che conterrà il dizionario con i quattro campi selezionati di questa persona e lo, aggiungo, eh, e lo aggiungo alla lista di studenti, lista che adesso contiene due elementi, e se le vado a espandere sono ovviamente scarano e abate. E se avete tanta pazienza andate avanti così per altre 300 e più iterazioni. Vediamo se, se c'è la funzionalità per dire ecco, esegui fino alla fine della funzione. Quindi io faccio andare avanti veloce, non passo passo, fino a quando non esce la funzione e a questo punto dovrei poter vedere No, il programma è finito quindi la variabile studenti non rista dovrei poter vedere la variabile studenti eh, facciamo così print una no, risoluzione in più e, e mettiamo un breakpoint qua così lo riseguiamo e possiamo vedere il risultato finale di tutto il lavoro ok quindi seguiamo fino alla fine Facciamo un passo, ecco, prima di fare la print vediamo questa variabile studenti che contiene, come avevamo previsto, 348 elementi, tutti dizionari e tutti con le stesse chiavi. Ok? Eh, un po' di pulizia forse ci sarebbe da fare perché ci sono alcuni studenti come questa è la prima, è proprio capitata la prima che ha un asterisco perché significa che viene inserita a mano la segreteria, qualcosa di questo genere, ma vabbè, dimentichiamo questi dettagli. Okay? Abbiamo tutti questi vari nomi. E questo è il modo che, eh, diciamo così, è abbastanza standard per leggere le informazioni quando sono presenti in un file tabulare. Rego, un, ogni riga conterrà un record e ogni record è composto da vari campi. I campi delle, delle varie righe sono gli stessi. Ok, eh, adesso andiamo avanti, eh, se non ci sono dubbi su questo punto, a, a ricostruire l'esercizio che avevamo fatto la prima lezione. Adesso abbiamo gli studenti. Vogliamo trovare quali sono i nomi più frequenti no? degli studenti stessi. Eh, quindi, innanzitutto, quindi aggiungiamo. Nei commenti ciò che vogliamo fare, eh, a partire dall'elenco dei studenti, determinare quale sia il nome più frequente del della classe, nella classe. Mm? Allora, cosa vuol dire È il nome più frequente? Vuol dire che io devo, per ogni nome, contare quante volte compare. Abbiamo già fatto un po' di esercizi di questo genere, no? Adesso qui, come vedete, verso la fine del corso mettiamo insieme cose che in versioni più semplici avevamo già risolto e se riusciamo a ricordarci ragionamento che avevamo fatto, riusciamo ad andare abbastanza velocemente. Allora, io farei due passaggi per ottenere questo risultato. Il primo passaggio, puramente di comodo, è che alla fine non me ne frega niente dei cognomi, non me ne frega niente delle matricole, eccetera, eccetera, e degli indirizzi di mail. Quindi magari potrei costruirmi una lista contenente solo i nomi. Che dite? Una lista che abbia solamente i nomi, così poi lavoriamo solamente con una lista di stringhe che contiene i nomi puliti senza, senza dover ogni volta lavorare sui dizionari. Questo potrebbe essere un modo. E quindi possiamo farci una funzioncina eh, che estrae semplicemente una lista di nomi a partire dall'elenco di tutti gli studenti. Ma questo è molto facile da fare perché basterà prendere eh, una lista vuota e aggiungersi dentro i nomi di tutti i record che incontro. Quindi for record in studenti Nomi.append, eh, abbiamo detto record di notazione, record, facciamo così. Sì, questa è una lista, scusate. Quindi record è il valore dell'elemento dell della lista che a sua volta è un dizionario e quindi di questo dizionario mi interessa il campo nome. e lo metto in questa lista e quindi posso ritornare l'elenco dei nomi quindi ho estratto una fetta del dizionario se dovessi fare solo questo lavoro avrei forse già potuto durante la lettura del file leggere solamente i nomi e ignorare il resto però magari è un programma più complesso ho bisogno di fare più operazioni una delle quali è calcolare la frequenza dei nomi e allora dai dati completi mi costruisco una lista che contiene i nomi. E quindi questa cosa qua cominciamo a metterla, a fare anche un main così, lavoriamo in modo più ordinato, lo chiamiamo in fondo, eh, dopo questa lista di studenti possiamo avere la lista di nomi uguale, estrai lista nomi da studenti. E quindi questa lista di nomi la possiamo vedere, lista, non chiamare lista no, lista, lista nomi. E quindi abbiamo il dizionario, dal dizionario estraiamo solamente in modo verticale tutti gli elementi che hanno un determinato attributo, quindi in questo caso il nome. E quindi abbiamo questi nomi elencati così. Uh, nel caso dei nomi doppi che contengono lo spazio compaiono come se fosse un nome unico se non ci piacesse nel senso che se volessimo che ad esempio Antonio Karim venisse contato sia come Antonio che come Karim dovremmo modificare questa funzione estraria lista nomi fare a sua volta uno split sul spazio e se ci sono spazi aggiungere uh, uno a uno i vari elementi anziché aggiungere l'intero nome come l'intero campo nome come fosse un'unica stringa però vedete che se io riesco a decomporre il programmino come funzione, poi i vari affidamenti so, eh, diciamo così, farli, so dove farli e andrò semplicemente a rendere un pochino più complicata, un pochino più intelligente la singola funzione senza toccare tutto il resto. Quindi mi piace avere una prima versione semplice che non gestisca magari casi particolari, casi strani e poi dopo quando funziona vado a ehm, eventualmente a migliorarla se, o, o a o decidere come trattare dei casi a cui prima non avevo pensato ok, a questo punto data questa lista devo calcolare le frequenze quindi quante volte compare Nunzia Pia? probabilmente una volta sola quante volte compare Matteo? Beh, noi sappiamo che possiamo fare un count no? sulla lista ma poi il risultato di questo count dove lo mettiamo? Se ci fossero 10 Matteo, io posso fare count di Matteo di questa lista e poi dove lo metto questo risultato? Dovrò metterlo da qualche parte associato al nome Matteo. Ma allora vuol dire che posso fare un dizionario. Un dizionario che come chiave abbia il nome e come valore abbia la frequenza. Quindi in un dizionario è completamente diverso da quelli di prima. No? In una funzione calcola frequenza, che riceve semplicemente una lista con i nomi, calcola, costruisci un dizionario che come chiave ha il nome di uno studente e come valore ha ah, il conteggio di quante volte quel nome compare nella lista dei nomi. Ok? Io in questo momento ho in mente due modi diversi di farlo lo faccio nel modo più breve per prima poi eventualmente se abbiamo tempo lo vediamo nell'altro è chiaro cosa vogliamo ottenere? cioè noi abbiamo questo facciamo un esempio se noi avessimo in ingresso la lista A B A A C B Okay. Quello che voglio ottenere è un dizionario in cui mi dice che il nome A compare tre volte, il nome B compare eh, due volte, se non sbaglio, e il nome C compare una volta. Ok? Allora, come possiamo fare? Creo un dizionario, chiamiamo frequenze, vuoto, e poi all'interno di questo dizionario ci andrò a mettere i vari nomi via via di chi li trovo. Quali sono i nomi che devo usare come chiavi del dizionario? Eh, le, chiavi del dizionario le chiavi del dizionario sono i nomi unici della lista allora come trovo i nomi unici di una lista converto la lista in un set chiavi uguale set di nomi e ho trovato un set di nomi unici quindi sarà ho preso la lista, ho tolto tutti i duplicati e ho fatto un unico insieme. Adesso per ciascuna di queste chiavi devo contare quante volte compare. Quindi le prendo una per una. For, nome, in chiavi. Questo ciclo lo faccio sul set, non lo faccio sulla lista, no? perché quando conto quante volte compare Matteo, l'ho fatto una volta sola, se poi più avanti ricompare di nuovo Matteo, perché lo devo ricontare? No, lo faccio solamente sui nomi unici. E quindi la frequenza di questo elemento sarà semplicemente il count, quindi conto quante volte dentro nomi compare questo nome. Count l'abbiamo visto un mese fa o due mesi fa. No? Una lista di stringhe, una stringa che è il nome che ho preso, tra i nomi unici che mi sono calcolato con l'insieme, conto quante volte questo nome compare. Tra uno e chissà quanto. Okay. Non, sicuramente almeno uno questo count, perché se questo elemento nome l'ho trovato all'interno delle chiavi, le chiavi le ho estratte dalla lista e quindi di sicuro c'è. Una volta che ho questa frequenza, io posso aggiungere al mio dizionario delle frequenze l'informazione che ha questo nome, Matteo, ha questa frequenza. E ho finito. Ho finito questa parte. Quando ho finito di... Per ogni nome unico, cantar, contare quante volte compare, aggiungerlo nel dizionario, avrò alla fine un dizionario che contiene come chiavi tutti i nomi unici, come valori tutte le frequenze di quel nome. Vediamo se è vero. Eh, andiamo a... aggiungere questo la lista nomi ce l'abbiamo frequenze uguale calcola frequenza della lista nomi print frequenze Matteo mi dice eh, anzi Matteo Lorenzo visto che stiamo contando i nomi unici eh, i nomi duplicati li abbiamo eliminati sì Chiavi contiene i nomi unici, ma io il count lo faccio su nomi che è la lista di partenza. Quindi i nomi unici non li ho eliminati dalla lista di partenza. Ho creato un set in cui i duplicati non ci sono più, ma sulla lista di partenza nomi ci sono ancora. Ok? Non ho mai modificata quella lista. Allora vediamo cosa esce. Esce Melissa 1, Luana 1, Elena 1, Giulia 4, Sara 3, Federica 2, Bolon 1, Anton Giulio 1, Matteo Lorenzo 1, Tatiana 1, eccetera, eccetera. Ovviamente nella miglior tradizione dei, dei, degli insiemi di dizionari vengono fuori in ordine sparso. E adesso ci servirà a sapere quali sono i nomi più frequenti, no? Adesso ho questo dizionario, qual è o quali sono i nomi con maggior frequenza? Eh, sono quelli cui valore associato è massimo. Quindi potrei ad esempio calcolare, questo lo posso fare anche direttamente nel main, che la massima frequenza qual è? È il max dei valori del dizionario frequenze è questo dizionario ricordiamoci frequenze.values è la lista che contiene tutti i valori fregandosene del nome quindi è una lista di numeri e che mi tira fuori a questo punto in una lista di numeri posso applicare il max normalmente il max non lo posso fare su un dizionario non avrebbe senso posso farlo o sulle chiavi ma in questo caso mi darebbe il, nome, il primo o l'ultimo nome in ordine alfabetico, oppure sui valori. Poi per carità, se volete fate un ciclo for, e eh, lo calcolate a mano, questo, questo max. No? Quindi vediamo solo cosa esce. E dice che il nome più frequente compare ben 14 volte. Qual è questo nome? Eh, lo devo andare a cercare adesso qua purtroppo abbiamo finora abbiamo fatto tutto in modo molto comodo perché il dizionario già ci dava il set ci toglieva i duplicati il dizionario ci faceva eh, separare dei, dei, dei, i nomi dalle frequenze eccetera adesso sappiamo che c'è qualcuno che, qualche nome che compare su 14 persone ma non sappiamo qual è e beh questo qua ce lo facciamo con un piccolo ciclo andiamo a cercare, iteriamo eh, for nome Possiamo anche farlo come, come frequenza. In sorted, abbiamo visto prima, eh, si chiama frequenze.items. Itera su tutte le coppie nome-valore, dove il nome è punto nome e il valore è la frequenza. Lo metto sorted perché così me lo fa vedere in ordine alfabetico. Per nome e quindi quelli si stamperà e stamperà in ordine alfabetico, se eh, la frequenza di questo nome è uguale alla massima frequenza, vediamo chi è. Print nome. Ovviamente se per caso ci fossero più nomi che hanno sempre 14 come frequenza, li stamperò tutti in questo caso, no? Vado a vedere tutto il dizionario, tutte le volte che trovo un nome la cui frequenza sia uguale al massimo, lo stampo. E the winner is Andrea. Um, ciò che vorrebbe fare Michele, che mi chiede, ma io potrei ordinare un dizionario? No, i dizionari non hanno un ordine, come insieme non si possono ordinare. Se volessi ordinarlo, dovrei farlo dovrei prima di tutto ehm, diciamo così, convertirlo in, un, in una lista allora la lista poi si può ordinare e quindi ad esempio se ci interessasse non solamente il nome più frequente ma se ci interessasse la classifica dei nomi più frequenti allora a questo punto dovremmo prendere queste frequenze travasarle in una lista ordinare questa lista secondo il criterio dei numeri e non secondo il criterio dei nomi Allora possiamo vedere questo passo se vogliamo se non ci sono domande fino a questa parte possiamo vedere il passo successivo prima di andare avanti però sto aspettando un attimo per vedere se arrivano domande Volevo solo. Eh, diciamo così, il, il trucco di questa funzione è che usa set e count. Ok? E quindi ci siamo semplificati di molto la vita. Perché ci siamo ricordati che per trovare il nome univo ci bastava creare un set, per contare. bastava contare il numero di elementi. Ma cosa capita se invece nel momento del bisogno non ce lo ricordiamo? Allora, in realtà, la cosa si può fare esattamente nello stesso modo a mano, lavorando direttamente con i cicli, ok? Non, la programmazione non è ricordarsi la funzione giusta al momento giusto. A volte ti può aiutare, ma in ogni caso l'algoritmo che devi avere in mente è sempre lo stesso. Quindi io provo adesso a fare un'altra implementazione chiamato BIS della stessa funzione senza usare queste scorciatoie che sono legittime, vanno benissimo, però magari su quel momento non, non ci viene in mente quella strada, è sempre bene essere sicuri che una strada la sappiamo trovare da soli. Okay? anche se non ci ricordiamo quella propria funzione che verrebbe, cascherbbe a fagiolo allora noi dobbiamo sempre costruire abbiamo detto un dizionario contenente le frequenze non ci ricordiamo la cosa degli insiemi eccetera eccetera allora cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare iterare nei i nomi uno dopo l'altro questo lo so fare ho una lista di nomi li prendo una, uno per volta e verifico, ok, questo nome qui è la prima volta che lo vedo, perché io devo partire da un dizionario vuoto, ok? Se è la prima volta che lo vedo, lo devo mettere nel dizionario. Se non è la prima volta che lo vedo, vuol dire che l'ho già visto in passato e quindi dovrò contare, incrementare il conteggio. Quindi la prima volta che vedo A ah, metterò 1, la seconda volta poi incrementerò l'1, lo farò diventare 2 e così via. E quindi farò una cosa molto semplice del tipo, se... Eh, il nome è già nelle frequenze, mettiamo un note. Se non è ancora nelle frequenze, allora la prima volta e creo un nuovo elemento: frequenze di nome uguale 1 È simile a quello che abbiamo fatto prima sui voti. no la prima, Le sue temperature, la prima volta che leggo la temperatura di una persona, creo. Il valore iniziale, in quel caso era un array di un elemento, in questo caso è 1 perché conta il numero di volte in cui l'ho visto. Altrimenti, altrimenti eh, in quel nome c'è già, allora lo vado a prendere e lo incremento di 1, frequenze di nome uguale frequenze di nome più 1. ritorn frequenze. Questa fa esattamente la stessa cosa dell'altra. Ok? Quindi, e qui non usa nulla, nessun superpotere, ma semplicemente va a, a iterare su una lista e verificare se un elemento è già o non è già preso presente, ovviamente in un in, in, insieme, in questo caso un insieme delle chiavi del dizionario. Okay. ok. Allora, venendo al passo successivo, che era quello dell'ordinamento, perché noi adesso siamo riusciti a eh, memorizzare i dati no? in un array di record, abbiamo fatto delle operazioni di questo array di record, abbiamo visto in questo esercizio i due usi molto diversi di dizionari. Questo dizionario qui ha le chiavi sempre uguali, le chiavi indicano il tipo di attributo che sto memorizzando. Quest'altro dizionario sotto invece ha come chiavi dei componenti dei dati, non sono sempre uguali, dipendono dai dati che leggo. Quindi questa è una vera mappa, che mappa il nome sul suo numero, conta la frequenza. Perché lo faccio come dizionario e non come lista? È perché così come chiave posso usare esattamente il nome che mi serve la lista sarebbe obbligata ad avere una, un numero intero come, come indice. E quindi io, io ho dei nomi, non ho dei numeri. Quindi è la struttura dati più, più comoda, più adatta per questo tipo di rappresentazione. Quindi associa a dei dati altri dati. Mentre invece quando creo dei record, associo a dei nomi di attributi il loro valore corrispondente. È sempre un dizionario, ma viene usato in modo molto diverso. Okay? Allora, dicevamo... L'ordinamento, quindi andiamo a pescare la parte, qui ci sono, eh, di ordinamento. Allora, un, ordi un dizionario non si può ordinare. Eh? Eh, si può però ordinare una lista che contiene dei dizionari, ad esempio. Eh, quindi il metodo sort su un dizionario non funziona, cioè scusate, su una lista di dizionari, qui noi avevamo studenti che era nel nostro caso... Qua eh, era una lista di dizionari, quello che avevamo costruito con la funzione leggi file. Se provassimo a fare un sort di, questo, di questa lista, che normalmente sulla lista si può fare sort, sort no? ovviamente, però la lista quando cerca di fare sort deve confrontare tra loro i vari elementi, primo elemento confronto col secondo per vedere se sono nella posizione giusta o se vanno scambiati di posto. E non ci riesce perché dice che il confronto maggiore o minore, non è supportato se le istanze che sta confrontando sono di dizionari, o oh, si rifiuta. Ehm, è però possibile specificare alla funzione sort una funzione che ti estrae una chiave di ordinamento. Quindi la funzione sort normalmente va a prendere i valori contenuti nella lista e cerca di confrontarli direttamente. Però quando questi valori sono valori più complessi, più strutturati, e non è eh, predefinito, non è nativo il modo in cui si possono confrontare, io posso aiutare la funzione sort dicendo, senti, per confrontarli, da ciascun elemento ti dico come estrarre la chiave di ordinamento. Cioè ti dico, senti, di questo elemento guarda solo il cognome, che è una stringa e quindi puoi confrontare. Oppure di questo elemento guarda solo l'anno di nascita che è un numero e quindi lo puoi confr confrontare e quindi potrai fare l'ordinamento. Quindi questo attributo key riceve come parametro, e qui le cose un po' si complicano, quindi ve le do un pochino già preconfezionate, una funzione che se riceve un, um, un, uh, un record restituisce il valore del campo chiave su cui deve essere ordinato. No? Qui si entra nel campo delle Lambda Function, della programmazione funzionale che non, in cui non vogliamo entrare, ma vediamo solamente eh, una versione semplificata eh, in cui appunto io posso in generale qua definire una qualunque funzione che mi estragga il valore secondo il quale ordinare gli elementi. Eventualmente anche facendo dei calcoli, delle elaborazioni sul valore del singolo record. Okay? Ma il caso generale non lo vediamo perché ci porterebbe molto lontano. Eh, ma sfruttiamo semplicemente il fatto che nel modulo operator c'è una funzione che si chiama item getter che è stata pensata proprio per questo scopo. La funzione item getter riceve il nome di un campo e crea la funzione che estrae la chiave da quel campo. Se negli ultimi 30 secondi vi ho creato confusione, va bene, fa lo stesso. Vediamo semplicemente dal punto di vista pratico come si usa questo costrutto. Quindi noi abbiamo il nostro studenti che è una lista di ehm, record una lista, che è quindi una lista di dizionari se io lo stampassi così lo stamperei nell'ordine in cui i dizionari sono stati inseriti nella lista quindi l'ordine di lettura del file se le volessi ordinare per matricola potrei prendere la lista studenti e ordinarla sort passando come chiave la funzione item getter tra, eh, di matricola e quindi specifico il nome dell'attributo che è la chiave del dizionario contenuto nella lista secondo il quale voglio ordinare e quindi a questo punto mi stamperebbe 0, 1, 2, il primo, secondo, terzo studente per matricola se lo avessi ordinare per nome potrei fare la stessa cosa dicendo all'item getter estraimi dai record il nome cioè lui ordina una lista di dizionari, ma in realtà pensa di stare ordinando una lista di nomi. È come se lui si costruisse una lista che contiene solamente i nomi e ordinasse quella. Però in realtà quando mette in ordine i nomi si porta dietro l'intero dizionario. In pratica è ciò che sta succedendo. Quindi possiamo usare l'attributo opzionale key con la funzione del Ricordiamoci solo di importare il dal modulo operator. Eh, e dal punto di vista pratico, eh, basta che noi specifichiamo qual è il campo del dizionario rispetto al quale vogliamo ordinare. Questo funziona se stiamo ordinando una lista di dizionari. Okay? Eh, e nel nostro caso specifico? Nel nostro caso specifico in realtà non abbiamo una lista di dizionari da ordinare, ma abbiamo solamente un un dizionario, che è questo. E quindi come facciamo a ordinare, noi volevo, volevamo, no? aggiungiamolo nei commenti come specifica del problema, alla fine stampare i nomi in ordine decrescente di, di frequenza, non i nomi, diciamo così, i primi dieci nomi tutti sono troppi, no? In ordine decrescente di frequenza. Allora noi le frequenze le abbiamo, abbiamo già tutto, perché tutto in questo dizionario qua che si chiama nel main si chiama frequenze, appunto, questo dizionario qua, ma dobbiamo estrarli in un ordine. Finché si tratta di estrarre il max l'abbiamo fatto facilmente, con questo if, ma se dobbiamo invece avere tutti in ordine, cosa posso fare? finché è un dizionario non lo posso ordinare devo costruire una lista una lista che contenga due campi nome e frequenza va bene, con un po' di pazienza costruisco una lista eh, diciamo così, lista frequenze la lista vuota e per ogni elemento del dizionario con nome e frequenza in eh, frequenze.items aggiungo alla lista frequenze un nuovo dizionario quindi metto delle parentesi graffe in cui metterò nome il nome e la frequenza la frequenza quindi classico modo creo una lista vuota e ci appendo degli elementi gli elementi che ci metto dentro che cosa sono dizionari i dizionari che cosa contengono beh ciascun dizionario contiene una coppia nome e frequenza che sono prese dalla chiave e del valore del dizionario che si chiamava frequenze e quindi qua posso stampare a questo punto giusto perché vedere cosa sta succedendo lista frequenze e mi stamperà questo era il dizionario di prima frequenze questo lista frequenze è una lista innanzitutto, vediamo la parentesi quadro iniziale contiene dei dizionari vediamo le parentesi graffe in mezzo e questi dizionari hanno ciascuno un nome e un valore, un nome e una frequenza quindi hanno queste due chiavi quindi siamo tornati a costruire un dizionario, una lista di dizionari molto diversa da quella iniziale, che conteneva nomi, cognomi e matricole, ma solamente con le frequenze. Questo l'abbiamo fatto perché, perché a questo punto questa lista la possiamo far ordinare facilmente dalla funzione sort. Quindi lista frequenze sort con chiave item getter di frequenza e poi dalla più grande alla più piccola, quindi il reverse uguale true. Item getter devo importarlo, quindi devo andare su from operator import item getter. Quindi alla fine torno giù e dovrei provare a stampare Vista frequenze, dovrebbe darmi le stesse frequenze, ma partendo dai numeri più grandi. Vediamo se tutto funziona. Esatto, Andrea 14, seguito da Lorenzo 12, Luca 10, Francesco 9, Matteo. Non risco andare là, non lo vedo, ma ci sono. Quindi a questo punto noi possiamo semplicemente stampare, diceva, stampate i primi 10, fuori in range eh, 0, 10. Print, eh, il certo nome quindi abbiamo detto lista frequenze di nome compare lista frequenze di eh, frequenza Qui cosa abbiamo fatto? Lista frequenze è il dizionario, la lista di dizionari. Lista frequenze di è il primo, il secondo e il terzo elemento che è un dizionario per stampare. Andrea dovrò prendere il campo nome del dizionario. Sì, il uguale true serve per ordinare dal più grande al più piccolo, altrimenti li avrei ordinati dal più piccolo al più grande e quindi quelli che mi interessavano sarebbero stati in fondo a dizionario, Invece così li ho nei primi, scusate, 20 elementi. Quindi togliamo... Eh, quindi con que questa è la stampa definitiva, le altre sono stampe intermedie di debug che poi commenteremo, e mi, fa, mi stampa la classifica dei nomi. Andrea, lo sapevamo già, compare 14 volte, e poi ci sono gli altri nomi, così via via, a decrescere, e sono i primi 20 di questa strana classifica. È un esercizio abbastanza complesso questo, abbiamo usato tutto, insieme dizionari, liste, ordinamenti, perché era ciò che chiedeva, quindi una cosa che sembrava, diciamo così, abbastanza semplice, dimmi quali sono i nomi più frequenti, in realtà richiede un certo numero di riversamenti, copie di dati, da un tipo di struttura a un'altra, ma per semplificarci la vita per riuscire a fare i conteggi, per riuscire a togliere i duplicati, per riuscire a mettere in ordine giusto, eccetera, eccetera è un esercizio per non spaventarvi troppo di complessità superiore no? rispetto a quella che potete trovare all'esame la lunghezza no perché alla fine sono 100 righe mal contate perché poi ci sono molti commenti quindi... però è un... questo è un tipo di esercizio molto denso perché bisogna studiarsi inventarsi vari tipi di rappresentare i dati no? quindi tenderemo a darvi qualcosa diciamo di... che abbia questa complessità come limite superiore ecco. Stiamo preparando, adesso abbiamo finito il tempo, però stiamo preparando una dispensina con gli esercizi, dalla settimana prossima eh, cominceremo a fare esercizi che sono tarati sulle difficoltà di quelle dell'esame. Adesso le informazioni tecniche non ve le sappiamo ancora dare perché come sapete i tecnici adesso stanno lottando contro il crash che c'è stato nel portale della settimana scorsa e quindi non sono ancora riusciti ad andare avanti nell'impostazione del sistema per correggere. Però su questo vi aggiorno sicuramente appena, eh, appena abbiamo delle notizie in più. Uh, Michele sì un, mi chiede se posso ordinare con un, con un meccanismo simile anche una lista di tuple e non una lista di dizionari sicuramente sì ma non, al momento non mi ricordo esattamente come quindi eh, vado a verificare e ti rispondo questo avrebbe vantaggio che eh, avremmo potuto semplicemente usare un items per stare alla lista di tuple e ordinare questi items immagino che tu avessi questo in mente però il metodo, la, la funzione key è una funzione generica che diciamo, può fare praticamente qualunque cosa, bisogna vedere se c'è già la versione precotta facile da ottenere senza doversi scrivere una lambda a mano. Ok, se non ci sono domande specifiche io chiuderei qua e vi, la, eh, vi pubblico poi ovviamente anche il sorgente. Eh, domani abbiamo ancora l'ultimo eh, laboratorio che è il laboratorio su questi su insiemi dizionari, poi ci sarà ancora un laboratorio che però è il, è il, sarà il 7 gennaio, perché la settimana prossima abbiamo ancora le lezioni, quindi lunedì e martedì c'è ancora lezione, mercoledì compreso, ma noi non ci siamo, invece il giovedì di quella settimana non c'è, ma casualmente il 7 gennaio è proprio giovedì. E quella 7 gennaio faremo come laboratorio un testo simile all'esame, in modo che... Nell'ora e mezza si risolverà un esercizio simile a quello dell'esame, non più esercizietti separati, ma un esercizio unico in cui voi potete cominciare a elaborarlo pensando come se fosse un esercizio d'esame. Quindi noi vi prepariamo un po' di esercizi di preparazione e poi ne faremo alcuni proprio anche durante l'ora di laboratorio, anche durante le l'ora di lezione. Adesso su questa parte di dizionari, lunedì e martedì, faremo ancora un po' di esercizi per impratichirci misti a esercizi già in preparazione all'esame. Va bene, vi ringrazio perché non voglio sforare troppo e noi ci vediamo lunedì prossimo, ma in realtà ci vediamo prima giovedì in laboratorio. Buon appetito, buona giornata a tutti.